Salve, sono Cristiana Munzi e questa è Radio Zen per Zen in the City. Cominceremo oggi la lettura di alcuni discorsi dal canone antico buddista. Eh, li sceglieranno, li commenteranno per noi sia maestri laici che monaci e cominceremo con Mauro Bergonzi che ha insegnato filosofia e religioni eh, dell'India all'Università Lorientale all di Napoli e ha scritto un bel libro Il sorriso segreto dell'essere per Mondadori eh, è uno dei maestri indicati anche sul sito Zen in the City e eh, leggerà per noi e commenterà un famoso discorso del Buddha che fa uso della metafora della freccia. Ce n'è anche un altro che leggeremo la prossima volta. Il discorso che ci legge oggi Mauro Bergonzi si intitola Il piccolo discorso di Malunchia Putta. Ma troverete maggiori informazioni sul canone e così via nel testo allegato. Buon ascolto. L'universo è eterno o non è eterno? l'universo è finito o è infinito l'anima è la stessa cosa del corpo o è una cosa è l'anima e un'altra cosa è il corpo e il liberato esiste dopo la morte o non esiste più dopo la morte o allo stesso tempo esiste e non esiste oppure ne esiste né non esiste dopo la morte il beato quando dice Beato ovviamente si riferisce al Buddha il Beato eh, non mi ha risolto questi problemi se il Beato non sa se l'universo sia eterno o no e allora per una persona che non sa è onesto dire non lo so la risposta del Buddha è questa ti ho mai detto malonchia putta vieni Segui la mia via sotto di me e io ti spiegherò questi problemi? No, signore. Supponi che un uomo sia ferito da una freccia avvelenata e che i suoi amici e parenti lo portino da un chirurgo e supponi che l'uomo dica «Momento, io non voglio che mi si tolga questa freccia finché non so chi mi ha colpito, di che casta è» qual è il suo nome e quello della sua famiglia, se è alto, basso o di statura media, se la sua carnagione è nera, bruna o dorata, da quale villaggio, paese o città egli proviene. Inoltre non voglio che mi si tolga questa freccia finché non conosco il tipo di arco con cui è stata tirata, il tipo di corda usata, il tipo della freccia. Quale sorta di penne sono state utilizzate per la freccia e di quale materiale sia stata fatta la punta della freccia, ma non chiaputa, quell'uomo morirebbe prima di conoscere qualcuna di queste cose. È interessante e anche famoso questo passo perché ci illumina su un aspetto molto specifico e interessante del buddismo, e cioè il suo pragmatismo. Eh, quando si definisce il buddismo una religione o una filosofia si coglie solo aspetti secondari perché fondamentalmente il buddismo come altre anche forme di spiritualità indiana è una soteriologia cioè il suo scopo è quello di accompagnare una persona verso la liberazione questo è il punto e quindi la cosa più importante non è interrogarsi sulla realtà così per il gusto di sapere eh, le cose ma è eh, riuscire a, a trovare strumenti efficaci per percorrere un sentiero che porti alla liberazione questo faceva sì che il Buddha quando veniva interrogato su questioni metafisiche come la finitezza o l'infinità dello spazio, del tempo, quello che succede dopo la morte, l'anima eccetera Rispondeva spesso con il silenzio, il che nella retorica indiana è un po' una regola che a una domanda mal posta si risponde con il silenzio. Le, queste domande sono state chiamate avyakarta in sanscrito, cioè le domande che non, a cui il Buddha non risponde, non risponde eh, perché non le ritiene utili ad accelerare il cammino verso la liberazione, ma al contrario eh, impegnano e occupano le energie del, della persona su questioni eh, che non eh, aiutano minimamente a raggiungere la meta del, del risveglio.